Buonasera, buonasera, non so se mi sentite, mi vedete, ho qualche minuto di ritardo, mi scuso, vediamo un po' se ci siamo, buonasera, inizio a vedere qualche occhiolino, ok, fatemi vedere un attimo, Ciao Giorgio, ti vedo collegato, sto cercando di capire se sono collegata. Ciao Giovanna, eccomi ragazzi, buonasera, buonasera a tutti, scusate, ho un leggero ritardo di qualche minuto. Ciao Fabio, grazie mille, ciao Tiziana, Sergio, grazie ancora a Vincenzo per questo nuovo appuntamento soprattutto per la possibilità che mi dai di poter divulgare un pochino quello che è la medianità e soprattutto eh, poter rispondere alle persone che mi hanno travolto dalle domande in privato. Ciao Gabriele, ciao Laura, ciao Eleana, Donatella, aspetto qualche minuto ancora e vediamo. Ciao Milena, eccoci qua. Allora ragazzi, eh, stasera è una serata abbastanza interattiva perché la prima cosa alla quale mi piacerebbe eh, rispondere sono le domande, quelle che secondo me sono quasi sempre le stesse che quasi tutti si pongono. Innanzitutto voglio ricordare che quando si parla di medianità, di medium, si parla di una persona che ha delle facoltà da... Eh, mh, facoltà come ponte, come mezzo, è come se ci fosse la possibilità di eh, collegare, non come se ci fosse, è la possibilità di collegare i due mondi, quel mondo che è vicino a noi rispetto a quello terreno, per cui quello spirito con quello materiale, il medium è il collante tra i due medium, è colui che fa da ponte, fa un po' da canna da bambù, riceve tutto quello che è il, il loro voler raccontare e lo porta direttamente alla persona che è ancora in vita in un corpo. Terreno, scusate, eh, sto a voler dire tantissime cose per cui magari eh, vado troppo in fretta. Quello che io continuo a riscontrare quando mi viene chiesto eh, di parlare di medianità sono che c'è purtroppo una poca ehm, cultura su che cos'è un medium e quali sono e qual è il suo ruolo. Innanzitutto, voglio ricordare che Channeling dal New Age è più significativo e simbolico quando si vuole contattare quelle che sono le nostre guide, che non sono i nostri cari defunti, così mi collego anche direttamente alla prossima domanda. Ovviamente eh, negli anni che furono, nell'antichità, l'unico nome che veniva utilizzato per chi aveva delle facoltà psichiche spirituali o una sensibilità differente era medium. Voglio ricordare che medium vuol dire mezzo, medianità è lo strumento con il quale il medium fa da ponte. Quando mi parlate di channeling io eh, cerco sempre di dire se vuoi un contatto di channeling parliamo di guide o parliamo di un caro defunto, perché sono due cose completamente differenti. Questo ormai ce lo insegna la New Age. Detto questo voglio anche spiegare che i nostri cari in realtà non ci possono fare da guida a meno che ci sia un compito che eh, un nostro papà, uno zio, un fidanzato terreno non ha finito di compiere ed è utile per noi per un certo periodo sentire la sua presenza in una maniera molto più forte affinché lui ci possa fare da guida. Questa è la mia verità amici, non voglio dare eh, per scontato che quello che io vi dico è esattamente la verità, però per la mia esperienza, per quello che è il contatto che ho avuto con i defunti con cui mi sono interfacciata e ho avuto modo di chiedergli se ci potesse essere la facoltà che un mio caro possa essere la mia guida, mi è stato risposto che per un certo verso e se c'è un compito che non hanno finito di compiere e noi abbiamo bisogno di un supporto i nostri cari per un periodo X possono starci vicini e ci danno un aiuto senza dimenticare che però abbiamo anche una guida spirituale che è colei, lei colui in base a quello che voi ritenete opportuno perché io lo dico sempre l'energia non è né maschio né femmina per me l'energia non ha sessualità, è energia ok? poi abbiamo anche Gianto stasera che ci ascolta per cui sicuramente lui è ancora più bravo di me a parlare di energia e probabilmente il fatto che io non definisca maschile e femminile forse eh, anche per lui è così Così se così non fosse scrivicelo così imparo qualcosa anch'io in più detto questo tutti noi abbiamo una guida che ci aiuta a canalizzare i nostri cari cosa vuol dire? nonostante io fin da quando sono bambina comunico con i nostri cari sono convinta che ci sia sicuramente una guida che supporta energeticamente anche il mio canale. Dovete immaginare che tra l'interlocutore, per cui la persona che ho di fronte, me medesima che sono colei che fa da ponte, dietro di me ci sarà sicuramente al mio fianco una guida che mi aiuta e dietro ci sarà sicuramente il mondo dello spirito, per cui il mio caro, il caro della persona, che insieme alla guida diventano un'energia unica e Attraverso questa mi mandano quel segnale che io ricevo per poi poter sicuramente eh, poter portare il, eh, quello che è il contatto, ok? Poi c'è una cosa molto importante che voglio eh, dire anche alle persone. Eh, quando mi chiedete eh, che cos'è la medianità, ragazzi, si presuppone che medianità... Non ci sia la persona che ha bisogno di ricevere una carezza, come la chiamo io, dal mondo dello spirito, vada a raccontare tutte le cose al medium. Io dico sempre che se andate a farvi fare una canalizzazione o comunque un contatto da un medium, in realtà voi non dovete dire nulla, perché se esiste un mondo parallelo al nostro vicino dove la vita continua chiaramente saranno loro in grado di darci delle informazioni su quello che avete fatto nel passato perché vi ricordo che quando avete a che fare con un medium, cioè colui che parla con il mondo delle persone defunte i defunti vi possono raccontare delle evidenze che sono inerenti a ciò che avete già vissuto per cui forme caratteriali, episodi... Uh, gusti eh, che tipo di trapasso hanno avuto che hanno fatto parte del loro passato ok per cui è molto importante che quando andate da un medium non gli raccontiate né con chi volete parlare né di che cosa volete parlare ok cosa importante mi avete chiesto se un medium ha necessità di avere una foto di avere una maglietta di avere del nome Ragazzi, io non giudico nessun operato dei miei colleghi. Io credo che non ci sia bisogno di utilizzare foto, eh, magliette, cappellino, nome o fotografia. Io non l'ho mai usato, forse perché questo è il mio modo di operare attraverso la medianità. Non discuto su ciò che gli altri fanno e non voglio neanche eh, mettervi a raccontarvi che questa è la mia verità e quella giusta. Ogni medium ha le sue caratteristiche. Io, per quello che è la mia esperienza, non utilizzo nessun tipo di eh, foto, nomi, voi lo sapete, chi ha avuto modo di fare una canalizzazione con me, quando mi telefonate vi chiedo anche di non dirmi nulla, se non il giorno, l'ora e un numero di telefono per contattarvi se ho un problema. Per il resto non voglio sapere niente. Mi sono trovata moltissime volte a raccontarmi con delle persone che mi hanno raccontato delle loro eh, sedute. Ecco, il medium deve darvi delle evidenze che hanno a che fare con la vita della persona, le caratteristiche fisiche, delle esperienze che avete fatto assieme, in sostanza delle evidenze che voi potete riconoscere affinché possiate essere sicuri che state parlando con la persona che avete av amato nella vita. Se questo non avviene, amici, non è medianità, ok? Però c'è un però anche se ma però non si dice, potrebbe accadere in alcuni casi che una persona, magari senza neanche volerlo, si rende conto che non fa un contatto medianico, ma fa un contatto psichico, cioè ovvero legge nel campo aurico di quelle che sono le informazioni che noi mettiamo in campo quando andiamo da un medium. Vi faccio un esempio. Io voglio andare eh, da un collega che fa medianità e nel frattempo inizio a pensare che mi piacerebbe parlare con la mia nonna e mi ricordo quando la mia nonna mi faceva le frittelle con i fiori di zucca mentre io mando queste informazioni il mio campo energetico e questo l'hanno trattato tantissimo Gabriele Gandola, eh, Giorgio Nelli tanti altri colleghi che sono collegati stasera ovviamente le mie informazioni rimangono intrise in quello che è il mio campo aurico cosa succede? alcune persone, e io voglio sempre pensare che lo facciano in buona fede scambiano un contatto psichico da quello medianico che sono due cose completamente differenti io leggo l'energia della persona non ha niente a che vedere con un contatto medianico cosa vuol dire? il contatto medianico è il mondo dello spirito che arriva ti dà delle informazioni spesso e volentieri alle quali neanche vi ricordavate più di quello che comunque avete fatto per cui se arrivano delle informazioni differenti da quelli che sono i vostri pensieri lì c'è la possibilità che state avendo un contatto pulito e non sporco, ok? Cerco di fare chiarezza perché ultimamente, amici, perdonatemi, ma la medianità è diventata una moda, tutti quanti ci sentiamo medianici. Io sono felice se voi questo lo percepite. Io ancora, ancora tutta la vita che ogni tanto mi chiedo «Ma veramente sto facendo un buon operato? Un buon lavoro? Mi rapporto con dei colleghi?» dico: «Ma siamo sicuri che non è un contatto così?» Detto questo, cosa succede? Una volta che avete trovato un buon canale, eh, posso consigliarvi di fare tante sedute da tanti medium, perché soltanto avendo le varie, i vari paragoni, ma non è un giudizio, perché non, non è che vi stiamo mandando allo sbaraglio, ma soltanto frequentando eh, certe, certe persone, riuscirete ad avere un paragone di chi è più affine a voi e di chi sicuramente è più veritiero. Amici, quando siamo nel lutto più assurdo, a volte ci facciamo passare le informazioni come se fossero vere, perché ci attacchiamo in una maniera eh, spropositata a ciò che vogliamo sentirci dire. Ecco, eh, diffidate da chi ve la racconta perché vi deve semplicemente dare il contentino. Detto questo, volevo anche eh, dirvi una cosa. Mi hanno chiesto in privato, ma il medium può prevedere attraverso i defunti il futuro? Allora, c'è un 50% di verità in quello che vi voglio dire, e un 50% poi vi faccio anche capire. Allora, il defunto, o perlomeno la persona che nell'aldilà, ha la capacità di parlarvi del passato, del presente attuale che voi state vivendo, e in alcuni casi può capitare che per un raggio eh, non troppo lontano di tempo, possa darvi delle informazioni utili se è utile per il vostro percorso ma non è detto che vi dia delle risposte che possono piacervi detto questo voglio sempre ricordare che c'è la capacità di chiaroveggenza di sensitività anche del medium stesso lì bisogna sempre cercare di trovare una persona altrettanto onesta che quando vi fa vi passa un messaggio vi dica e questo ve lo dico perché io lo faccio, ma non sto cercando di sviolinarmi perché siete collegati in tantissimi e sapete che molti di voi avete fatto con me una seduta, io dico sempre, questa informazione arriva dal papà, dalla nonna, dalla mamma, oppure questa informazione te la dice Imma con la sua sensitività e con la sua chiaroveggenza. Detto questo, sto cercando di stringere il più possibile il campo della medianità, Medianità non è un gioco, medianità è impegno, medianità è vita, la medianità ti scorre nelle vene come in tutte quelle discipline che non si fanno per moda. Io lo dico sempre, medianità è una chiamata. Detto questo io voglio ricordare che quando mi dicono mi insegni ad essere diventare un medium, no amici, io non insegno niente a nessuno, nel senso io posso passarvi quello che è il mio metodo che ho strutturato con l'esperienza che ho raffinato in quelle che sono le capacità psichiche che ho appreso ma è molto importante ricordare che quando fate un percorso è perché in natura dentro di voi è già predisposta la medianità ed è una medianità che potrebbe avvenire in giovane età Potrebbe venire in tarda età, potrebbe venire attraverso un lutto, potrebbe venire anche perché un giorno vi annoiate e sentite il desiderio e la curiosità di approcciarvi a quello che è la medianità come è strumento. Detto questo, cosa fa una persona che in realtà ha voglia di aiutare qualcun altro ad aprire il canale in una maniera io dico raffinata? aiuta con la sua energia e l'energia che io metto con i miei allievi non è nient'altro dettata dalla continua praticità di fare contatti, la continua fiducia che io ho instaurato con il mondo dello spirito che mi permette di poter essere talmente fiduciosa che può avvenire che passo questa mia fiducia alla persona con cui sto interagendo, in questo caso un allievo che decide di fare un, un percorso con me, donandogli una visione esterna di come lui magari ha delle difficoltà perché si impunta a voler vedere quando magari in realtà è molto più fattibile che fisicamente lui possa percepire fisicamente delle emozioni cosa fa un canale o una guida e io veramente quando dico guida ho quasi paura di eh, dire qualcosa che possa sembrare egoico semplicemente si mette in terza persona osserva quello che è il, la struttura fisica, mentale, psichica della persona e con l'esperienza che ha acquisito comunicando col mondo dello spirito per cui affidandosi anche a quelli che sono i messaggi dall'alto per il massimo bene della persona con cui io ho a che fare dà dei consigli, fa vedere come potrebbe essere utile lavorare in una maniera piuttosto che un'altra ci siamo amici? Per questo io dico sempre: io, ragazzi, quando venite da me mi chiedete di imparare a fare medianità sorrido perché in realtà io non vi um, posso dare nessun tipo di medianità, posso aiutarvi a raffinare ciò che siete con quello che può essere la mia esperienza, passandovi quello che è il mio metodo, che, nella vita, costantemente, attraverso le sedute e attraverso quello che è il mondo dello spirito, ma anche voi che venite da me, mi avete permesso di raffinare e di capire sempre di più come funziona ci siamo fino adesso sono abbastanza esplicita ci siamo ok guardo se sul pc ok non vedo i vostri messaggi ma se me lo scrivete sono tranquilla e riesco a capire ok ok Detto questo, eh, la differenza passano a dire: aspetta, che possono dire? Ok, il futuro l'ho già detto, ho già spiegato la differenza tra Chandler, è colui che canalizza le entità angeliche, i maestri o tutte quelle, quelle entità di luce che vibrano in un'altra maniera, Medium, cioè, mezzo, medianità, è esattamente colui che canalizza l'energia dei defunti. Non è detto che un medium possa aprire anche il canale con le guide. Non è detto che chi canalizza le guide possa percepire l'energia dei defunti. Quello poi dipende da quello che è l'esperienza dell'anima che decide di venire a sperimentare o a mettersi a disposizione del mondo dello spirito e delle sue sfumature. C'è da dire una cosa. Questo non vuol dire che ci siano mille canali. Il canale è uno. Ok? Dovete immaginare una, una lunga corsia con tante porte. Quelle porte sono gli accessi alle varie entità con cui canalizzare, con cui avere il piacere. Se è l'esperienza della vostra anima che ha necessità di venire a sperimentare, detto questo, io credo che la prima cosa che voi dobbiate capire con voi stessi, e questa mi permetto eh, di, di farlo, visto col piacere di averlo eh, con noi stasera in eh, diretta, è capire qual è l'intento nascosto ogni giorno, e questo ce lo insegna Giorgio, ogni mattina quando noi ci alziamo dal letto, dobbiamo capire innanzitutto qual è l'intento nascosto della giornata, quello che comunque noi vogliamo realizzare e manifestare detto questo vale anche per la medianità quando mi chiedete vorrei diventare medium la prima cosa che io chiedo è qual è esattamente il motivo per la quale tu eh, adesso ti rispondo Alessandra Vaccaro eh, vuoi diventare medium e io mi ritrovo a vedere certe persone che non sanno neanche il perché se avete voglia di diventare ricchi, famosi <coughs> o qualsiasi altra cosa non abbiate paura di eh, dirlo quando noi lavoriamo col mondo dello spirito ci vedono esattamente come persone completamente nude, siamo energia che loro leggono. Un'altra cosa voglio dire molto importante, quando decidono di lavorare con noi come canali voglio ricordarvi che loro non ci vedono fisicamente, stasera io mi sono messa il rossetto, ma il mondo dello spirito non mi vede col rossetto, mi vede semplicemente come un'energia più o meno luminosa e questo fa capire a loro quanta disponibilità medianica ho e con che tipo di medianità stanno lavorando, per cui ragazzi sappiate che ai loro occhi noi siamo energia, ci vedono esattamente per quello che siamo e... Dovete anche capire un'altra cosa, e poi leggo le domande, giuro, che quando io faccio un contatto medianico mi rendo conto, e questo non vuole essere un'offesa per nessuno, di quanto siano evolute le persone che vengono da me e anche di là nel mondo dello spirito quanta evoluzione hanno fatto attraverso la seduta che si instaura. Vi faccio un esempio senza neanche dover, e non è un giudizio amici, è eh, solo perché mi, mi fa piacere condividere e farvi capire. Ci sono defunti che si manifestano in corpo di luce, cosa vuol dire? Non hanno bisogno di arrivare fisicamente vestiti con i vestiti con cui sono stati seppelliti o che erano abituati a vestirsi perché hanno fatto un'evoluzione tale di là che gli permette di potersi rapportare con me in corpo di luce. Per cui io cosa faccio? Vedo semplicemente un corpo di luce e dentro di me instauro un dialogo tutto telepatico perché voglio ricordare che la medianità è tutta telepatia, lavorano a livello telepatico e in alcuni casi in chiara udienza. Cosa vuol dire? Che io sentirò nella mia, nella mia testa la mia stessa voce che risuona e mi dà le risposte. In alcuni casi sento il tono della voce della persona che non c'è più ed è tutto interno. In alcuni casi io sento la voce come quella che sentite in questo momento dall'esterno verso l'interno e capisco che la persona non mi parla in telepatia ma mi parla a livello di chiarudienza, ma magari questo eh, ne parliamo poi in un'altra un sede. Detto questo, mi sono persa perché voglio dirvi un sacco di cose e vedo le domande, detto questo quando le persone arrivano in corpo di luce vuol dire che chi ho di fronte in carne ed ossa non ha bisogno di sapere 25.000 informazioni, che ne basteranno una barra due ma poi stringi stringi hanno bisogno di un messaggio. Voglio anche ricordare che in alcuni casi non è neanche il defunto che ha voglia di portare 200.000 informazioni, ma è nell'insicurezza del canale che probabilmente ha bisogno di portare tante informazioni per essere sicuro che è collegato con la persona che non c'è più, ok? Voglio rispondere a dei messaggi che sto vedendo, mi avete chiesto se ho paura. Amici, io ho più paura dei vivi che dei morti, scusatemi la battuta, ma no, non ho paura. Non ho paura forse perché sono nata predisposta per la medianità, probabilmente questo è eh, il, mio, il mio destino, è quello che devo fare, è quello per cui sono nata. Non mi vedo diversa da quello che faccio, ho provato a fare altre mille cose, ma il mio destino è questo e cerco di creare bellezza spirituale attraverso il mio canale. Qualcuno mi ha chiesto se li ho visti in carne ed ossa, sì, quando ero più piccola, che ero meno influenzata da tutti questi preconcetti, tutta questa parte di eh, spiritualità da libro, da manuale, li vedevo esattamente come voi state vedendo me e a volte confondevo quello che era la parte medianica con quello che era la parte terrena, tant'è vero che a scuola venivo sempre ripresa perché dicevano che io disturbavo in classe perché chiacchieravo da sola. Ragazzi, non cacchieravo da sola, pensavo che tutto quello che vedevo io potesse essere visto anche da altri miei compagni. Per cui sì, ad oggi può capitare che in un momento dove sono eh, mh, presa da altro e non metto il pensiero, mi capiti ancora di girare lo sguardo e di vedere effettivamente un corpo, la sagoma, a volte ben definita. E a volte, mentre parlo con qualcuno, alzo lo sguardo e vedo magari... Eh, la persona che mi sta comunicando ok? poi ripeto ho avuto la fortuna di incontrare dei maestri terreni che mi hanno confermato la mia medianità e questo per me eh, non che io avessi paura di non averla però è sempre bello avere qualcuno che non ti conosce e che ti dice che effettivamente il tuo canale è attivo anche perché altrimenti non si spiegherebbero tanti episodi ok? tantissime cose voglio anche dirvi che questo ciao Gioacchino grazie mille mia cugina morta, Valentina, bene, voglio anche dirvi una cosa amici, esistono tanti tipi di medianità, abbiamo la medianità spot, cosa vuol dire? Che una volta ogni tanto qualcuno può capitare di vedere eh, passare, magari qualcuno che non c'è più e si chiama medianità spot, questo vuol dire che potrebbe essere collegato a vite passate dove ha già avuto una vita, un'incarnazione terrena con quello che è la medianità. Poi c'è la medianità onirica, cosa vuol dire? Che nel momento stesso che andiamo a dormire abbassiamo quel muro che è esattamente la paura, le forme pensiero, la giornata... Durante la notte abbiamo quella facoltà di eh, sognare i nostri cari, generalmente la medianità onirica è quella più pura perché io lascio il mio corpo, il mondo dello spirito non ha bisogno di corpo perché l'ha già abbandonato e ci incrociamo esattamente in un punto di, eh, di, con, di, di contatto dove fisicamente, energeticamente perdonatemi, andiamo a trovarci, per cui quella è la medianità più pura dove due persone si incontrano generalmente succede che appena vi svegliate quasi mai vi ricordate il sogno succede che vi alzate fate colazione Andate a lavoro, state col marito, ad un certo punto fate oh, ma stanotte ho sognato lo zio Giuseppe, ok? Oppure vi capita per alcuni casi, come quello che è il mio essere al mattino, mi sveglio e se lo ricordo subito e lo dico, eh, me lo ricordo, altrimenti me lo dimentico. O c'è chi non se lo ricorda e dice che non ha mai sognati. Ragazzi, quando mi chiedete che non avete mai sognato la mamma, il papà, non è che loro vogliono farvi un dispetto è che magari gli sognate e non lo ricordate o magari non gli è permesso esiste comunque delle leggi dall'altra parte sono convinta che delle regole non, non sempre tutti abbiano la capacità spirituale di scendere e di venire a parlare con voi io dico sempre che più che pretendere da loro lasciate che sia loro sono intelligenti le guide, i maestri sanno quando avvicinarsi a noi e quando è utile ok? la medianità negli anni è cambiata prima i media andavano in trans ora è vigile come si spiega questo no Cinzia perdonami eh, devo dirti una cosa in realtà la medianità è cambiata sì una volta era un altro tipo di medianità adesso si è evoluta io quando vado in uno stato alterato di coscienza è una trans lucida ma il mio corpo subisce un'alterazione un fisica dove io sento che c'è qualcosa che sta cambiando e questo l'ho acquisito con il tempo, per cui in realtà anch'io eh, quando ero piccola, e questo lo dico poi, ripeto, ho chi può testimoniarlo sia in diretta in tanti modi. Quando ero piccola andavo in trance e andavo in trance, avevo la xenoglossia e parlavo lingue con altre voci che non erano le mie. Crescendo probabilmente eh, per una questione di esigenza globale di quello che è eh, la vita dove sto vivendo, di circostanza di vita, mi sono dovuta adeguare a una medianità completamente differente, però il corpo subisce uno shock energetico, tant'è vero che sono stati fatti degli studi dove hanno fatto delle analisi a livello proprio fisico ha una medium prima di fare una canalizzazione dalle vitamine, da tutte quelle che sono magnesio e potassio e le hanno ripetute le stesse identiche dopo aver fatto un contatto hanno visto che fisicamente il corpo è come se ha subito un blackout cosa vuol dire che se prima erano a 100 tutto quanto è sceso a 0,0 perché il nostro corpo subisce uno shock voglio ricordare agli amici mi perdonate una battuta i simpatici medium da tavola cosa intendo dire quelli che giocano a far finta di fare i medium che medianità è veramente sforzo fisico energetico e non è sempre semplice fisicamente sorreggere un contatto, ti aiutano ma è anche vero che chi vuol diventare medianico perché ce l'ha come chiamata dell'anima sa esattamente che cosa vuol dire fisicamente reggere un contatto e ha necessità di trovare altrettanto canale dalla pranoterapia, da colui che l'aiuta la supporta, io lo posso dire tranquillamente tanto si parla di me, eh, io ogni mese regolarmente abbiamo Giorgio connesso con noi ogni mese regolarmente vado a farmi fare una ricarica perché mi aiuta eh, a eh, reggere quello che è lo sforzo di entrare in contatto con una realtà fisica che purtroppo non viene supportata, perché loro viaggiano a delle vibrazioni completamente diverse e viceversa loro verso di noi. Per cui chiaramente per chi comunque decide di fare un percorso eh, medianico sappiate che non potrete fare tutto da sola, da soli. A volte è necessario anche avere un aiuto, ma affidatevi semplicemente a chi veramente vi dà un aiuto eh, energetico e non chi vi risucchia completamente poi c'è chi si diverte a dire che è medianico ragazzi ognuno andrà dall'energia che gli serve e non possiamo sicuramente eh, proteggere tutto da tutti però vi prego non lasciate che il dolore possa accecare quelle che possono essere le vostre sensazioni se non vi risuona salutate e andate il dolore fino a un certo punto ma il mondo dello spirito è intelligente vi aiuta sicuramente vediamo se c'è qualche domanda io non so neanche quanto tempo ho ragazzi scusate e poi parlo macchinetta. Oddio. <ride> allora vediamo un po'. Non vedo, sei grande medium da tavola, te lo passiamo. Uh, sei grande medium da tavola, te lo passiamo. Grazie Maria Grazia. No, intendevo dire che a me viene da ridere, perché ragazzi non si scherza. Comunque la medianità non è un gioco. La medianità è rispetto, rispetto per me, rispetto per loro e rispetto per la sofferenza. Ma è alla base di ogni altro, eh, di ogni qualsiasi altra disciplina, ok? Fatemi qualche domanda ragazzi, ciao Vincenzo Montagna, ben arrivato, siete tantissimi, mamma mia non me l'aspettavo, grazie, grazie per la fiducia. Chi è il tuo spirito guida? Luigi Tommasello. Allora, caro Luigi, qui c'è una verità che ti devo dire, io per carattere non amo né i pettegolezzi, e ti spiego perché, non sono curiosa e non mi è mai interessato obbligare l'aldilà a presentarsi in forma energetica con il nome e con l'immagine ho sempre chiesto di avere a fianco eh, un'energia evoluta che mi aiuti ad essere un buon canale per me stessa e per gli altri e io non so dirti chi è la mia guida perché non ho mai avuto quella curiosità terrena di obbligare il mondo dello spirito a dirmi a presentarsi ti posso dire che sicuramente come tante persone ci sarà una guida che mi aiuta, ma io non so chi sia, perché non ho avuto bisogno di chiederglielo, perché non sono curiosa. A me importa di più che ci sia la sostanza, la lealtà, e l'etica di quello che faccio supportata da più di una guida perché io credo di avere un team di, di guide spirituali mi affido agli arcangeli, chiedo di darmi una mano ma io non te lo so dire per la prima volta si è presentata una guida con un nome ti posso dire mi hanno detto di avere una guida e mi hanno dato un nome con la quale ogni tanto sorrido e ci parlo ma io non ti so dire nulla so soltanto che c'è una forza eh, dell'aldilà che mi sostiene e mi aiuta ma non sono curiosa, la sento come forma di energia, ma non so dirti come si chiama, perché non mi interessa, non ho quella curiosità da donna, terrena, non lo so, mi dispiace, non ti posso dare un nome perché non te lo so dire. Posso dirti che si è manifestata un'energia con cui comunico, e eh, ho quasi paura a dirlo, perché ho paura che possiate pensare che sia egoica, ma mi è capitato di comunicare con un'entità che si presenta col nome Gabriel. Io ora non voglio dire che sto parlando con l'Arcangelo Gabriele, ma so che è un'energia molto forte che non ha niente a che fare con i defunti e si manifesta come Gabriele. Solo questo ti posso dire, per onestà, è quello che mi sento di dirti. Poi è molto importante che le guide danno i nomi perché noi abbiamo bisogno di avere un nome e si definiscono maschili e femminili, ma perché siamo noi che abbiamo bisogno di questo, ma non perché loro vivono un'energia di un nome è vero che possono presentare, allora essere buoni o non, allora cara Barbara io credo che ci siano esseri evoluti e non evoluti, io ehm, credo che noi attiriamo l'energia di cui abbiamo bisogno, tu manifesti esattamente l'energia eh, che hai, come dice Giorgio manifesti la tua stessa energia per cui quella stessa si manifesta, no? per cui vibra, risonanza e attirerai quel tipo di energia con la quale vibri. Io ti posso dire che mi è capitato di avere a che fare con delle entità meno evolute, le voglio chiamare così, ma vi devo anche dire una cosa, ho pubblicato, anzi poi la pubblico sulla mia pagina, l'intervista che ha fatto ieri sera Giorgio su arte e movimento con Nuncio Gentiluomo, parla di molte cose importanti e può rispondere meglio di quello che posso fare io per la mia esperienza, per cui lui lavora attraverso questo, e sicuramente vi darà delle nozioni, ma poi di questo ne parleremo. Però sì, potrebbe essere che si incappa con delle entità meno evolute che possono darvi fastidio, allora Mirko Carriero, ciao Mirko, ciao Imma, c'è un legame tra la medianità e la religione cristiana. Allora se anche ci fosse io non sono proprio collegata alla religione cristiana, tant'è vero che se avessi dovuto ascoltare la chiesa cattolica quando ero piccola io ero svitata da ricoverare, per cui io credo che non disturbare l'anima dei morti, mi trovi un po' così, sono cattolica, sono nata in una famiglia cattolica, però devo essere onesta, non credo che ci sia un collegamento eh, così appropriato, ecco. Allora, farsi un autotrattamento direi che aiuta a ricaricarsi dopo i contatti, allora, Tiziana Colombo, ciao tesoro! io penso che se tu eh, sei in grado di farti un trattamento reiki e io non ho un master reiki per cui non ti posso rispondere per onor di verità ma presumo che se tu hai la conoscenza sicuramente ti puoi autotrattare auto con la radiestesia, ti puoi trattare con quello che tu ritieni possa essere utile io per abitudine delego un'altra persona ad aiutarmi a ricaricarmi per due ragioni uno perché arrivo sfinita e sfatta per cui non ho la forza di potermi ricaricare perché la la dono completamente tutto al mio prossimo e quando arrivo a quel giorno fatidico di farmi fare un, auto, un trattamento anche da Gabriele Gandola è capitato che me lo facesse proprio in SOS, in extremis ovviamente è perché non ho la forza per cui preferisco delegare terze persone questo non vuol dire che chi si autotratta, eh, non sia utile, io mi pulisco, eh, come ho fatto tanti corsi, ripeto, mi pulisco, ma probabilmente non è abbastanza quello che faccio io perché sono talmente stanca che forse non riesco a fare un trattamento eh, giusto. Per cui, ripeto, io mi servo di tre persone, è brutto dire mi servo, però ve li, ve li indico, ma non perché gli sto facendo pubblicità, perché io mi fido e ci metto la faccia. Giorgio Nelli, Gabriele Gandola, Rosanna Capozzi, sono le tre persone che a livello energetico trattano la mia energia, ovviamente per una questione che ho capito che fisicamente, energeticamente sono le tre persone che possono interagire con me a livello di vibrazione e che non mi creano scompensi, disequilibri e malessere, perché ragazzi non sempre andare da un operatore è sinonimo che vi fa uscire Belli brillanti, a me è capitato da andare da degli operatori che la loro energia non era affine alla mia e mi demolivano. Capito questo, ho scelto e deciso di fare un percorso con le persone che secondo il mio sentire, ognuno in maniera completamente differente, perché vi potrei fare un esempio pratico. Rosanda ha un'energia molto più morbida, per cui lei lavora molto più su quella che è la mia morbidezza, su quello che può essere la mamma, ok? Gabriele ha un'energia differente, un'energia che va a lavorare su quello che è il chakra. Quando vado da Giorgio, ecco, mi demolisce in modo positivo perché lui va a pulire veramente in profondità quelle entità che mi vengono a disturbare e che assorbo ogni volta che eh, faccio canalizzazioni per cui sono tre persone con tre funzioni diverse e in base al mio sentire io so esattamente con chi rapportarmi ma questo non vuol dire che Giorgio è meglio di Gabriele o Gabriele è meglio di Rosanna sono tre persone differenti che mi aiutano a rimanere pulita per essere un buon canale nella responsabilità di poter portare un messaggio a un'altra persona vi ricordo che voi avete in mano il potere di distruggere o di aiutare un'altra persona ricordate amici meglio una parola in meno che una parola in più ok? la parola in meno fate sempre il tempo a divulgarla la parola detta è uscita e le parole hanno energia e potrebbero avere un impatto deleterio con le persone con cui comunicate voglio dirvi anche un'altra cosa prendo un foglio sperando di non far cadere il ecco datemi un attimo di tempo perché voglio farvi vedere una cosa come avviene un contatto, statevi un attimo di pazienza, medianico. Voglio farvi vedere una cosa, ve lo faccio vedere, così almeno capite cosa intendo dire. Faccio un disegno stilizzato, casa, cane, rosso. Allora, quando facciamo un contatto medianico, il medium deve avere l'abilità di codificare più parole per rendere un discorso fluido. A differenza delle guide che ti danno un messaggio e tu pari passo lo riporti, per cui è un messaggio molto filosofico, molto profondo, eh, puoi parlarci dei gusci eterici? Arrivo Sergio, perdonami un attimo che arrivo. Non so se riuscite a vedere, Allora, questa parte è esattamente il piano spirituale terreno nostro. La parte sopra è il piano terreno spirituale e sotto le vibrazioni che mandiamo noi. Quando arriva il contatto, noi riusciamo per una frazione di secondo a fare un contatto tra i due piani, si collegano e sentite cane. Poi succede che per un attimo ancora si ricollega casa rosso. Cosa vuol dire casa cane rosso? Il medium si struttura nell'abilità di fare esperienza, nel codificare che la mamma che nell'aldilà dice ti ricordi quando arrivavamo in quella casa dove c'era quel cane bianco dove lui aveva la cuccia rossa? Capite cosa voglio dirvi? Per cui la difficoltà del medium sta nell'abilità di codificare queste tre parole per far sì che diventi un discorso fluido per dare la possibilità poi a chi è di fronte di comprendere meglio quello che è il significato della canalizzazione. Stamattina ho fatto dei contatti e mi ha fatto ridere quando una persona mi ha detto «ma io mi volevo sentir dire». Ragazzi, io per una frazione di secondo mi sono innervosita, ho detto, perdonami, mi sono sentita di dire, sono una professionista, io non ti posso dire quello che tu ti vuoi sentire dire, io ti devo dire quello che dal mondo dello spirito mi chiedono di portare come messaggio autentico, senza metterci del mio, perché poi il medium a volte trasporta delle informazioni e le omette un po', le modifica, quando in realtà il senso del mondo dello spirito era un altro, io posso avere la capacità empatica di essere brava, a portare con delicatezza quando serve e con eh, spirito di, mh, come dico, eh, non di, di parte attiva, come posso eh, oddio, determinata, molto determinata, quando eh, arriva e c'è bisogno di portare il messaggio, ma non devo metterlo, non lo devo cambiare, ok? Quando un'anima si incarna può essere canalizzata. Allora, cara Adriana Bisa, quello che ti posso dire è che, un'anima si reincarna, qui ci vorrebbe veramente una serata, so che ho pochissimo tempo ma me lo appunto e ti dico semplicemente che in realtà quando un'anima un si reincarna, io non parlo con lo spirito che è eterno, che è quella parte di noi che continua a fare esperienza, parlo con il file che racchiude l'esperienza terrena dello spirito, ok? Per cui chiaramente io continuerò a parlare con l'energia che rimane lì, Dentro il database dell'esperienza che ha vissuto, se avete visto Coco il film, ad un certo punto fa vedere una scena. Perché adesso non mi va di aprire questo discorso che diventa veramente molto lungo. Dove lui spiega esattamente che la persona nel mondo dello spirito, nell'aldilà, nella casa celeste, chiamatela come siete abituati, nell'altra nell dimensione, perché fondamentalmente è un'altra dimensione, dove vanno a dimora. Eh, rimangono vivi nei ricordi delle persone fino a quando qualcuno avrà ancora bisogno di ricordarle ad un certo punto sbiadiscono e vanno praticamente si, eh, si spengono okay? però lo spirito che è la parte pulita di noi continua a fare esperienza in orizzontale Fino a che ad un certo punto decidi di fare esperienza in verticale verso l'altro, in orizzontale per mezzo di un corpo terreno, in verticale per mezzo di un corpo spirituale. Amici, questa è la mia verità, e non pretendo che chi mi sta ascoltando possa essere d'accordo con me. Fortunatamente siamo miliardi di persone con percorsi scolastici di vita, nozioni, ognuno le proprie. Io mi, mi rimetto a portarvi quello che è la mia conoscenza sono anche sempre disposta ad avere un confronto per cui spero di non aver urtato nessuno non so neanche chi ore sono se qualcuno mi scrive se sono fuori orario o se ci siamo siete in tantissimi amici, siete più di 100 collegati grazie, grazie Elena Perri Penny, farai altre dirette, argomenti molto interessanti che vanno approfonditi, certo le farò, le farò anche Meta Spiritologia Allargata che è il gruppo che ho di là, saluto la mia Rosanna che si è collegata, ciao tesoro, ho parlato di te e spero che le persone possano contattarti perché ripeto Gabriele, Giorgio e Rosanna sono per me i miei tre maestri terreni e non solo, eh, ai quali eh, affido veramente la mia energia e quello che è il mio condividere con loro, eh, la mia esperienza terrena. Cara grazia che esistono ancora colleghi che diventano amici, diventano famiglia, perché in questo settore spirituale voi sapete che è ben difficile trovare eh, onestà tra colleghi, tutt'altro amici. Se possiamo eh, spararci addosso siamo i migliori. Scusa Imma, ma in sostanza è possibile avere un incontro con te. Valentina, certo, certo che, che si può avere un incontro. Scrivimi in privato e tranquillamente farò. Un'altra cosa importante, grazie perché mi hai servito una domanda. Mi avete chiesto se faccio corsi. Io non amo pubblicizzarmi, voi lo sapete. Allora, faccio dei corsi, ma non sono corsi di medianità, sono percorsi che innanzitutto partono con la comprensione di chi sei tu e di dove vuoi andare. Lungo questo percorso io... Passo delle conoscenze con degli strumenti, con un metodo che ho strutturato in questi anni di medianità per poi fare in modo che se dentro di voi c'è la chiamata della medianità verrà fuori con un metodo che è basico, nel senso che è la base che vi posso passare, ma che poi voi con l'esperienza della vita e quei contatti strutturerete su quelle che sono le vostre esigenze. Io non voglio dei piccoli cloni di Imma, io voglio delle persone a cui passare delle nozioni e dei passaggi di insegnamenti che ho avuto dal mondo dello spirito, da maestri terreni, per far sì che siate liberi, di esprimere la vostra medianità e non essere dipendenti da me o da nessun altro. Ragazzi, la libertà è sacrosanta, vostra e anche degli altri. Vi prego ricordatevelo, ricordatevelo, non diventate succubi di maestri, di operatori, di nessuno. Non ho capito con chi parli quando parli di file, lo spirito esiste, ma quando... vi prometto che prenderemo questo argomento in un'altra diretta. Abbiamo pochi minuti, vediamo se. Anche a distanza, sì, anche a distanza faccio sedute, ho senza offesa per nessuno se il top, grazie Antonio, dai, po posso solo portare la mia esperienza, grazie, imm'a sincera, professionale, corretta, grazie, grazie mille amici. Se c'è ancora qualche altra domanda, io ci sono, sì, sono calabrese, Marinella Pucci, certo, verrò in Calabria, sono Terrona, non si vede, anche se i colori sono diversi, ma ok cari in sogno vuol dire che vengono da noi e andiamo Giovanna Spina come ti ho già detto i nostri cari in sogno si avvicinano davanti un vetro dall'altro lato ci siamo noi e abbiamo davanti semplicemente una pellicola molto sottile dove possiamo veramente sentire energeticamente è così guarda immaginati di vedere questo nei sogni ci avviciniamo così tanto a quello che è il nostro eh, caro papà la mamma il nonno lo zio ma sappiate quanto loro sono in grado di farsi sentire potrei raccontarvi milioni di esperienze, milioni. Ciao Francesca Pignatelli, la mia super coach che tira fuori le tossine della mia vita. Eccoti, Stefania Rasconi, eccoci qua. Amici, io se non avete delle altre domande non vorrei sforare perché so quanto è importante rimanere dentro ehm, ai tempi. Vi ringrazio, sono gasatissima perché davvero per me è un onore. Luigi Tomasello, scriverai altri libri. Sì, l'idea è quella. Mm, solo se scrivere un libro non diventi lucrare sulla medianità. Io mi rifiuto di scrivere un libro con l'idea di lucrare sulla medianità. Eh, scusate, scusate, io lo so, mi assumo la piena responsabilità di quello che dico. Per me non è un gioco medianità. Per me è vita. Sto dedicando la mia vita, perdonatemi, la mia giovinezza, stasera vi faccio sorridere avevo finito le mie sedute perché sto lavorando tanto col telefono mia madre dopo una giornata che è stata con me mi ha detto a fine giornata io non lo so come fai a sopportare sopportare una giornata così dove non fai altro che sentire gente che sta male gente che piange amici io non lo so come faccio so che ce l'ho da dentro sento dentro di me questa predisposizione non è un gioco, potrei a 37 anni pensare di abbinare la borsa, le scarpe, per me è vita. La medianità mi appartiene, io appartengo alla medianità, fino a prova contraria, poi sbaglio anch'io. Grazie Ile, mica tanto giovinezza, per i capelli bianchi, grazie. Allora, Rosalba Angiolino, Ettore che faceva il bagno in acqua con altre persone. Allora, per quanto riguarda l'acqua, i sogni vanno interpretati. L'acqua per noi, se è pulita, sono lacrime. Quando è sporca, invece, porta fortuna. Ciao Roberta, amore mio, grazie a te, fantastica come sempre voi. Ci sono altre domande? Sono anche cieca, ecco eh, la vecchiaia. Mi capita di vedere persone che da poco muoiono. Alessia, quella mini, bisogna capire se magari hai una medianità questo bisognerebbe capirlo sei bravissima e da poco che ti seguo mi sento di una ignoranza no no Antonella ti prego non sentirti ignorante no no no no se per ignorante intendi dire che ignori l'esistenza di alcune cose sì ma ti posso garantire che tutt'oggi io sono ignorante in tantissime altre cose e credimi questo è davvero col cuore amici grazie mille credo che non ci siano più domande alle quali io debba rispondere o possa rispondere più che debba vi dico per favore se avete voglia di seguirmi su Meta Spiritologia Allargata, ho deciso di fare delle altre dirette legate alla medianità e vediamo, eh, faccio del mio meglio. Io approfitto per ringraziare ancora una volta Vincenzo, approfitto per ringraziare tutti gli amici e colleghi stasera connessi, i miei amici, le persone, i miei allievi, grazie di cuore per questa fiducia perché davvero... Eh, Credetemi, ci vuole tanto a far sì eh, che si diventi credibili, ma pochissimo a perdere credibilità. Voglio anche dirvi una cosa, eh, e poi concludo, giuro, a volte diventa difficile far capire alle persone che quando poi si diventa pubblici, pubblici nel senso in questo momento mi sto mettendo in pubblico, le persone si creano delle aspettative. Non è sempre detto che il canale abbia l'antenna connessa io non è che se vi guardo vuol dire che vi devo dire per forza qualcosa vi prego ogni tanto guardate noi come esseri normali rapportatevi a me come imma non solo come la medium perché è davvero triste a volte rendersi conto che le persone si rapportano noi operatori solo esclusivamente come canali sono un essere umano anch'io per cui anch'io mi diverto per quanto è possibile e non sempre sono connessa mm? detto questo vi auguro una meravigliosa buonanotte e eh, ah, i convegni sono, sono bloccati purtroppo sì ragazzi io devo farlo a novembre e sto aspettando di sapere eh, se potrò farlo vi farò sapere bacione, buonanotte amici a presto, ciao!